Ciao a tutti Colors, sono ritornato dopo semplicemente l'ennesimo guasto del computer. Non ho nessuna storia tragica alle spalle, nessun periodo più brutto di quello in cui possiamo già essere. E questo era per introdurvi al fatto che avevo girato questo video praticamente poco prima di portarlo in riparazione. L'altra cosa che volevo dirvi è che da oggi che per voi è lunedì non mi ricordo comunque eh, il lunedì successivo al girato di questo video ehm, quindi comincerò a pubblicare come ogni anno la lista amazon perché se volete potremo passare assieme il mio compleanno a distanza che sarà il 21 aprile, chiaramente tipo la settimana prima poi smetterò di pubblicare la lista, nel caso qualcuno volesse partecipare a questa piccola iniziativa, guardate le spedizioni perché a volte possono essere molto lontane, ecco perché la metto da oggi, grazie, buona visione, ciao! Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Scusate l'inquadratura ma per quello che stiamo per fare non mi piaceva l'idea di mm, accendere il computer Sto mangiando a e credo che non siano miei E mi state vedendo probabilmente con la testa tagliata perché Perché oggi esagerò per la prima volta alla veneranda età di quasi 30 anni Un pancake Uno perché Non ho idea di quanto Possano In virgolettiamo appesantirmi E eh, Avendo il reflusso Non devo esagerare Soprattutto di mattina Ma in realtà nemmeno il resto del giorno E se non viene troppo lungo il video Finiamo di fare colazione insieme Evitando finiti immagini della masticazione per fortuna c'è l'editing come prima cosa prima di iniziare però dal momento che soffro pure di, di ipotiroidismo praticamente una, una malattia con le gambe <ride> prendiamo la nostra fialetta di Pirosint sotto controllo medico ovviamente La mettiamo da parte out of camera ho anche una brioche, nel caso non mi dovessi completamente saziare, ma... il nostro pancake è marmellata perché non l'ho trovato lo sciroppo d'acero ma se mi piace penso comunque di comprarlo e di provarlo anche in versione sciroppo d'acero io ho la forchetta ragazzi so che probabilmente non si dovrebbe mangiare così ma ci sono delle limitazioni oggettive ho Aiuto. <ride> piatto No, ma qui megare tutto, aspettate. Taglio. Taglierò. Andiamo di, di mani, che detto così suona ambiguo, ma. No? almeno per un pezzettino, poi magari continueremo con la forchetta, non lo so non state vedendo niente mm. avevo paura che non mi piacesse, guarda, mi ha mailato invece è molto buono non è decisamente la forchetta quello no ma buono Sì, ma ora noi come facciamo la foto di copertina che non si tiene nemmeno in mano vabbè metterò un po' okay. come i bambini guardate <ride> la bocca di marmellata vabbè finisco e taglierò la parte del mangiato e ci vediamo dopo con la fine della colazione dai Anzi no, aspettate, questa ce l'ho in mano, vedremo cosa ne uscirà della copertina. Eri eccoci, sì, allora io poi avevo una di queste che metto sempre nella mia colazione per non mangiare proprio troppo poco e dopo berremo il succo alla pera mi pare, sì, alla pera Non parlo perché io odio, odio profondamente chi fa questa cosa. Che io vi mostrerò solo per qualche secondo perché mi fa veramente schifo. Questa qui, mmm, con so molto di Mangiate e poi parlate. Vi prego, vi scongiuro anche nei video di ricette. Veramente, per favore un appello Ce ne sto un pezzettino di buon cake. Per finire il nostro succo. Bene, io <coughs> prima di andare a lavare i dentini e quindi salutarmi vorrei dire che ho voluto fare questo video per mostrare una quotidianità che non si vede spesso comunque su YouTube, quantomeno da parte di una persona con disabilità e soprattutto per portare il messaggio che non ci si deve concentrare sempre e solo su quello che non possiamo fare ma anche su quello che possiamo fare vero <coughs> che questa colazione mi è stata preparata. però ho consumata in autonomia in autonomia ho aperto il video e in autonomia lo chiuderò quindi se avete guardato il video fino alla fine eh, commentate con l'hashtag Pancake Facciamo facile così chi non lo sa scrivere lo potrà vedere nel titolo Oppure lo scrivo anche io se ci riesco E se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanellina augurandomi che funzioni e noi ci vediamo al prossimo video ciao